Ho intitolato questo, questa meditazione, questa terza meditazione, Un tempo compiuto. E ho messo solo pochi versetti, tre versetti eh, del capitolo 2, eh, ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce tre giorni e tre notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore il suo Dio e disse... Poi la preghiera lasciamo per la meditazione successiva e la conclusione è, e il Signore parlò al pesce ed esso rigettò Giona sulla spiaggia. Ci siamo lasciati con questo popolo di marinai che intercede per Giona, essi fanno quello che avrebbe dovuto fare lui. Giona, un profeta, una persona che deve intercedere per gli altri, invece viene sostituito da queste persone che l'hanno accolto nella sua barca e vediamo e sappiamo come l'intercessione è qualcosa di importante, di fondamentale dentro la vita della Chiesa, dentro eh, la storia della salvezza, dentro la Bibbia e spesso sappiamo come è il Signore stesso a scegliere i Suoi intercessori e le persone che desidera che facciano da mediatori, ad esempio Abramo viene reso partecipe dal Signore della situazione di Sodoma e Gomorra e quello che il Signore sta per fare. Questo dialogo innesta l'intercessione di Abramo. Forse quindi il Signore non solo informa Abramo ma lo forma donandogli la sua stessa compassione e il suo stesso amore. Quindi il Signore ci mette a parte delle sue preoccupazioni e desidera condividere con noi quella che è la situazione dell'umanità. Sodoma e Gomorra eh, è ormai alla deriva e il Signore dopo aver mangiato da Abramo i tre pellegrini, ci ricordiamo la storia di te, tre pellegrini, dice dovremmo lasciare che Abramo non sappia niente di questa storia dobbiamo informare Abramo e Abramo allora in, eh, incomincia quella eh, preghiera di mediazione, di intercessione per quella città, per quella gente, pure sappiamo come va a finire. Però intanto Abramo è, stata è stato coinvolto in questa situazione. Quante volte anche noi siamo resi partecipi da qualcuno, di qualche preoccupazione, di qualche assillo, nel linguaggio umano la chiameremo em empatia, quindi non solo ci prendiamo a carico del problema e delle preoccupazioni della persona, ma ci carichiamo della persona stessa, come il buon samaritano. Non siamo qui eh, venuti a risolvere i problemi di questo mondo, però sicuramente il Signore ci chiama e ci manda per avere la sua compassione e il suo amore come Lui lo riversa su di noi ogni giorno, anche noi siamo chiamati a vivere in questa eh, compassione. Ma allo stesso tempo possiamo vedere questa cosa da un altro punto di vista. Noi non ci carichiamo solo della situazione indicata da Dio, ma ci prendiamo cura di Dio stesso. Il Signore ci esprime quelle che sono eh, le sue preoccupazioni. Abramo si prende cura di Dio. Mosè non solo si prende cura del popolo di Israele, ma si prende cura di Dio. Gesù, adoratore del Padre, facendo la volontà del Padre, non si prende cura solo della Samaritana, del popolo di Israele, delle persone alle quali è inviato, ma si prende cura del Padre stesso. In questa posizione di intercessione, quindi, siamo chiamati ad essere mediatori. Non solo prenderci cura delle persone alle quali siamo inviati, ma siamo chiamati anche a prenderci cura di Dio stesso, ad ascoltare il suo cuore, ad ascoltare le sue preoccupazioni, a sentire il suo amore per tutti noi. E forse un, quindi anche questo popolo di marinai, ascoltando Giona, in fin dei conti vive senza saperlo questa mediazione. Si prende cura di Giona e si prende cura di Dio vive in questa posizione di mezzo che è la posizione dell'intercessore di colui che collega l'umanità con Dio.